Oltretutto, oltretutto, scusa, oltretutto è anche un tema, un tema molto complesso che coinvolge tantissimi ambiti, eh, come abbiamo visto, legali sicuramente, anche psicologici, se vogliamo anche sociali. linter porn è molto al di là del semplice gesto, se lo interpretiamo come, tra virgolette, fenomeno sociale, non lo stiamo giustificando, ovviamente. E mi permetto solo un attimo di interromperti, per, perché ho notato... Una cosa molto interessante, ossia ho notato in questo voler, tra virgolette, categorizzare, o meglio inquadrarlo come reato a sé, una ricerca lo stesso movimento che è avvenuto per il cyberbullismo più in generale, prima della, della famosa appunto, legge Ferrara, comunque noi avevamo già le armi per difenderci dal cyberbullismo, però avevamo tanti pezzettini di leggi, se vogliamo dirle così, a seconda del tipo di cyberbullismo, di quello che la persona combinava in rete. Invece poi con la nuova legge siamo arrivati proprio ad un inquadramento vero e proprio in cui il cyberbullismo in sé è diventato proprio un reato a sé. Quindi immagino che sia più o meno... Ni. Ni. Okay. Ni. Vai, ni. Ni. No, ni, nel senso che... No, ma ci sta il paragone, poi sono stata io la prima a iniziare parlando di quello, probabilmente perché è l'occasione in cui noi ci siamo conosciuti. All'epoca però, trattandosi di una fattispecie soprattutto giovanile, soprattutto minorile, vinse la tesi per cui... La legge doveva essere una soft law, quindi doveva lasciare eh, buoni e, e validi e operativi e, e richiamabili tutti i pezzettini, come li hai chiamati tu, quindi i singoli reati. La minaccia, la percossa, la diffamazione, l'estorsione, il ricatto e poi non voglio entrare troppo nel tecnico, vedi, cerco di essere divulgativa senza essere imprecisa. In questo caso dove eh, non abbiamo a che fare solo con i ragazzini. Poi di ragazzini ne parliamo, però questo è, è, è un reato adulti, da adulti, anche da adulti. Tiziana Cantone era più che maggiorenne e i suoi revenger pure. Qui si è scelta invece la via più punitiva. Questa non è una legge che, come quella sul cyberbullismo, incentiva la maniera per rimuovere i contenuti. Tant'è vero che la rimozione dei contenuti, oggi come oggi, chi come me si occupa della difesa penale della vittima, chiede sempre che siano fatti o che siano delegati a soggetti che siano in grado però di conservarli da un punto di vista provatorio. Quindi non che tu mi ripulisci la rete e poi io se voglio andare a sporgere la querela non ho più le prove perché non le troviamo, me la ripulisci ma me la metti nella giusta cassaforte che, che, che si chiama indagine forense digitale forense, quindi con quelle metodiche lì. Questo è un reato ma è un reato grave Ivan cioè la pena editale per questo reato va da 1 a 6 anni di reclusione più la multa da 5 a 15 mila euro. Cosa significa? Non soltanto quello che dice, cioè che si rischiano questi anni di galera, ma significa misure cautelari in questo momento, io e te parliamo, maggio 2020, a San Vittore c'è stata o c'è gente che è dentro perché è in custodia cautelare per Revenge Porn. Stiamo parlando di reati che consentono le intercettazioni telefoniche, telematiche, dei flussi informatici cioè stiamo parlando di una categoria di reato che, avendo la pena di tale maggiore dei 4 anni nel suo massimo, consente la qualunque, se vogliamo, consente la qualunque. Ci sono state ehm, delle vittime che sono riuscite ad ottenere addirittura la custodia cautelare in carcere. Io sto seguendo un caso dove gli imputati hanno ottenuto gli arresti domiciliari eh, da poco, ma grazie al Covid. Non certo perché il, il delitto sì, non, non fosse grave,